Ecco cosa succede nell'episodio precedente di Dragon Ball Xenoverse Trunks Appena vede Miretoua si trasforma in Super Saiyan Io sono Vegito Golden e benvenuti nel mio canale e in questo video Non fare così che ti sconfiggerei. Tu sei Trunks, che cosa ci fai qui? Cioè combatte insieme a Trunks ragazzi Siamo la pattuglia temporale, i difensori del tempo, vi fermeremo Capisco, arrivate da un'altra linea temporale è a casa vostra che Mr. Satan e Gohan sono così, strani. Perché fate tutto questo? Perché fate tutto questo? Diciamo che è un esperimento per il nostro futuro. Un esperimento... È una follia! No. No. Non è, è villano Stai forse dicendo che gli scienziati non dovrebbero condurre a sparimenti Eccellente, l'energia non è male Ma i nostri attacchi non funzionano e neppure vanno a segno Ok, adesso io li annienterò per una lotta per tutte Con una sfera usata quella per distruggere Vegeta Nella saga dei Saiyan Ora ritorno indietro e l'ha preso Sì Stiamo, lo stiamo distruggendo! Tempesta gigante! Oh! Esplosion! È stato forte! Abbiamo sconfitto Mira! Cioè, siamo sfiniti! Ma lui si è rialzato di nuovo! Stai spriggiando la sua potenza Infatti Ci voleva pure lei Basta così litighiamoci Sono scappati Gohan è ritornata alla normalità Non è più un Super Saiyan 2 Che ti succede? Temi il mio ritorno ora Oh no Qui abbiamo finito. Questo sarà davvero molto interessante. Cavolo, questi non vogliono mollare proprio. Sistemeremo tutto più tardi. Ciao. Farà botte, dimmi. Cosa è successo a Gohan? Dovremmo tornare indietro. Dobbiamo andare a, a sistemare questa situazione adesso. Gohan, non perdere. Self forma perfetta. Si rialza. Stanco per com'è. Ancora lotta. Ecco che arriviamo. Noi, a sistemare tutto. Io ti sosterrò dal covo del tempo. Ok, però adesso pensarci tu. Ci penserò io, raga. Sistemerò questa faccenda. Una volta per tutta. Cosa c'è? Di divertente. Hai perso il senno? O cosa? No, non è questo. Il mio orgoglio ha causato la morte del mio, del mio padre. Sono felice di poterlo vendicare. Sai, io volevo ucciderti con le mie mani. Cos'è successo a Gohan? All'improvviso è diventato... Per colpa di Mira. La forza di Gohan sta calando rapidamente. Per favore aiuta Gohan e sconfiggi Cell. C'ha amen di rabbette! Questa l'ho sbloccata nell'emissione parallela. Una bella camia bella potente, raga. Abbiamo preso una fantastico. La scena finale. Guardiamo. Yeah. Padre e figlio Kamehameha Padre e figlio Gohan È riuscito a sconfiggere Cell Per una volta e per tutte Un bel Finale raga Troppo Bello Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Incredibile Ce l'ha fatta davvero Ha vinto E si conclude qua questo splendido episodio di Dragon Ball La seconda parte Una cosa davvero mitica State vedendo con me Gon che lancia un ultra kamehameha Padre figlio con Gon Ok raga, se siete arrivati a questo punto del video iscrivetevi, lasciate un like e commentate soprattutto. E noi ci vediamo ogni martedì e giovedì dalle 2.30 alle sei da Vegito Golden. È tutto raga, alla prossima!